Allora, mi hai chiesto come fanno gli olimpici a parametrare con precisione. Allora, il, eh, lasciando perdere le talete, il, lasciando perdere il teorema di talete, che è stato quello più utilizzato diciamo negli anni 80-90, addirittura si facevano i mirini con molto lunghi per avere la giusta distanza occhio iota di e averla in. In, in proporzione, si usa il carrello. Allora cosa succede? Lo può fare sia l'arco lipico che l'arco compound. Diciamo che l'arco compound non ha grossi problemi di parametrazione perché il, eh, ha problemi da, da 50 a 55 metri. Da, da 45 a 55 metri per fare 6, non per fare 5 per esempio, perché è, è talmente preciso che. Molto difficile eh, sbagliarsi, cioè il range di errore è molto corto, quindi eh, c'è molta poca possibilità di sbagliarsi. Quindi, tranquillamente utilizzare la diopra E addirittura, eh, se, fosse scendere, se fosse vietato scendere, potrebbe tranquillamente contromirare e fare comunque le, gli stessi identici punteggi con la stessa identica parametrazione. Quindi, è solo un'abilità, non andiamo a cercarci rogne, Deve essere favorita la parametrazione, non con bersagli strani, con righe più corte. La parametrazione deve essere favorita e deve essere alla, di, alla portata di tutto. Quindi, come prima mi hai detto, che qualcuno piega gli angoli del, dei bersagli per poter non far parametrare eh, chi utilizza tutta la visuale, e fa, male, fa male perché eh, la parametrazione deve essere favorita deve essere proprio la portata di tutti, quindi le righe devono essere ben marcate, queste righe qua, una volta c'erano proprio le visuali, con le righe bianche molto ben marcate, in modo tale che la parametrazione, durante la normale sequenza di tiro, quindi non assolutamente in modo esplicito, possa essere fatta eh, con più facilità, anche dai neofiti. perché quei brani possano fare bene, in qualsiasi caso, non, non, non è il problema. I più bravi. Il problema è quello degli scarsi che, che devono imparare a fare quindi le righe più barattate che sia molto più facile a parametrare nella normale sequenza di tiro e non in modo esplicito. Questo ovvio. Gli olimpici cosa fanno? Finché non è vietato salire e scendere tutte le quante volte vogliono, basta posizionare il mirino, arrivare sul picchetto, vedere a quale bersaglio e posizionare il mirino molto in alto quindi se il bersaglio è a 50, a 50 metri sui 50 metri io lo metto a 18 la metto a 18 perché misuro il fine carrello carrello eh, quanto è grande il bersaglio no? Car fine carrello carrello e scendo lo ritocco finché non ho trovato la misura giusta ho a mente che il 34 il 11 vuol dire 51 metri track metterò 51 metri e tirerò le mie, e tirerò le mie tre frecce quindi è un sistema semplicissimo facilmente utilizzabile da chiunque è logico che ha bisogno di 2-3 passaggi quindi salirò su controllerò non l'avrò fatto perfettamente lo ritoccherò lo ritoccherò Ok, perfetto, posiziono il mirino dove ho dove l'ho posto. Eh, non è vietato, no, questo, perché? Poi non capisco perché non deve essere... Perché non è nella stessa sequenza di tiro? È nella stessa sequenza di tiro. Io sono salito e sceso tre volte. Certo, non devo stare, devo stare nei tre minuti. Devo farlo nei tre minuti? Eh, certo. Devo farlo nei tre minuti, devo farlo velocemente. Non devo metterci 15 minuti, 20 minuti come purtroppo ho visto. Questo non deve essere permesso. Ma perché non deve essere permesso utilizzare un'attrezzatura un omologata nella mia normale sequenza di tiro per valutare la distanza? Certo che lo posso fare, lo devo fare, devo essere addirittura facilitato a farlo, perché è un'abilità, è un'abilità. Nei tre minuti io devo saper fare questo. E lo devo saper fare bene. Lo stesso vale per, per utilizzando il carrello del mirino per l'olimpice. Nell'arco nudo è difficilissimo parametrare. È difficilissimo. Non c'è niente. Si può utilizzare la proiezione del bersaglio sul bottone, però oh, non ci sono righe come nel mirino. Lì va molto a occhio, molta destrezza, molta abilità. Lì veramente c'è bisogno di un'abilità una, un eccessiva, sia per parametrare in modo orizzontale, che per verticale e anche in diagonale verticale utilizzi il resto per esempio o utilizzi il puntino del bottone o utilizzi un'altra parte dell'arco nella tua normale sequenza di tiro non in modo esplicito sempre deve essere facilitato ad esempio aumentando il bianco delle righe vedendole bene, in modo che tutti abbiano la possibilità di farlo, anche quelli che hanno difficoltà. Non come sento dire, beh allora togliamo le distanze sconosciute, e mettiamole tutte conosciute, ma perché? No, è un'abilità. Chi non lo sa fare bene non è bravo, chi non lo sa fare bene non è bravo. E normalmente, no, non normalmente, nel 99% dei casi. Chi non sa parametrare non sa neanche tirare. Ma chi sa tirare bene sa sempre parametrare. Allora se ne deduce questo, che chi ha inventato la, la regola che, che chi parametra ruba è l'arciere scarso. Quindi facilitare la parametrazione. La parametrazione è lecita. Il regolamento lo prevede. Vedete che nella mia normale sequenza di tiro posso fare tutto quello che voglio, non in modo esplicito. E poi mi avete detto dei tiri soliti in discesa chi mi diceva: tiri molto inclinati. Ah, dei tiri molto inclinati. E dei tiri molto inclinati bisogna annullare la parallela. Perché se io tiro proprio in verticale, beh, devo una freccia la dritta, devo averla all'occhio. Questo è per quanto riguarda No, per quanto riguarda l'Olimpico bisogna fare attenzione alla parola ah ecco eh, ovvio, grazie. Allora, abbiamo dimenticato una parte importante che al contrario dell'indole del tiro alla targa dove è l'arbitro che decide la controversia sul punteggio il punteggio di riga, tocca, non tocca, il punto superiore, è punto inferiore Nell'altra nell field, come d'altronde anche nel 3D nell'altra field è la stessa pattuglia che decide il punteggio quindi non si può chiamare l'arbitro si può chiamare l'arbitro ma non per derimere una controversia l'arbitro si può chiamare in qualsiasi momento per problemi logistico-organizzativi anche di etica sportiva. Se ho un arciere che eh, sta facendo delle pratiche non lecite, cavolo, devo immediatamente cavare l'arco e denunciare qualsiasi fatto che non sia entro le regole. Per quanto riguarda i punti invece no, bisogna cavarsela, cavarsela dal solo. Come, come avviene? Bene. Le regole internazionali sono un po' diverse da quelle che ci sono in Italia, perché la regola internazionale, cioè quella World Archery, dice che in caso di parità si dà il punto superiore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se siamo in 4, se la pattuglia è da 4 come normalmente è, e io sono uno basta che un altro mi dia il punto e che è il punteggio superiore perché ovviamente io dico che c'è un altro compagno dice che c'è anche se altri due sono contrari il punto è superiore in Italia invece si fa la votazione sul punteggio escludendo l'interessato quindi l'interessato è sempre escluso quindi ce ne vogliono in pratica sì. diciamo che no, no ma alle volte ci sono punti dubbi che effettivamente non si capisce alle volte la è molto martoriata la visuale effettivamente tutti devono guardare e, e dire la propria idea. Diciamo che una, una buona strategia per, per derivare queste controverse è quella di non fare tante parole, cioè più parole si fanno peggio, peggio. Cioè Se uno chiede il punto e uno è il contrario e invita gli altri a andare a vedere, eh, non si fanno commenti, non si fa nessun commento. Alla fine tutti hanno guardato si mette tutti il, il pollice orizzontale e uno, due, tre e si decide all'istante se il punto c'è o il punto non c'è tutti insieme questa è la strategia migliore la condizione migliore per per una controversia no, guarda meglio c'è o non c'è se c'è bene, se non c'è pazienza vuol dire che dovrete tirare meglio la prossima oh, volta che tirarlo sul centro e poi dimenticare immediatamente che non vi abbiano dato i punti se i punti non ve l'hanno dati è perché non non c'erano perché guardate che è molto facile capire se il punto non c'è se voi andate a guardare la vostra freccia e dentro di voi la valutate come se fosse di un altro guardate che vedete proprio un'altra cosa perché se guardate la vostra freccia non si sa come si avvicina sempre di più al punto superiore per un, come un miraggio se è la freccia è di un altro effettivamente eh, vedete proprio che manca qualcosa quindi è molto difficile che la freccia sia dubbia ma il punto ci sia quando è dubbia, raramente il punto c'è molto molto molto quindi tirate meglio è la cosa, la cosa migliore da fare che potete fare per, per a questo inconveniente si sempre? i punteggi si smarcano sempre anche nel telefono diciamo che anche il fatto di smarcare non è che sia un ideone perché se io ho un rimbalzo se io ho un rimbalzo e c'è un forno sbarcato nell'uno e mi prendo l'1 però non è dipeso da me è peso dalla pattuglia precedente allora io non posso prendermi un, un problema che non è dipeso da me perché nell'indone e nel targa Beh, soprattutto nell'Indon, la mia visuale me la devo smarcare e se non la smarco sono a cavolacci miei, ma nell'Hunter Field, porca miseria, io mi devo regolare su quello che ha fatto la pattuglia che mi precede, che è passata precedentemente eh, sul mio bersaglio e questo non è giusto, cioè sì sì, devo, devo, devo dire che gli altri siano sportivi, e abbiamo, no, gli altri si possono dimenticare e per una dimenticanza di un'altra me la devo prendere io la colpa, non è giusto questo non è sportivo, perlomeno non è quindi la, smar la smarcatura nell'altra fila non dovrebbe esistere, come non esiste nel 3D nel 3D non c'è la, la smarcatura ed è molto più facile da rimbalzare quindi non vedo perché bisogna smarcare questi punti nell'altra fila se poi ti allora, in giro non ti metti ti non ti come Diciamo che nel 3D sì. la regola hanno trovato perché se tutti vedono dove ha rimbalzato la freccia vi daranno quel punto però io non l'ho mai visto dall'11 anche se la freccia ha rimbalzato dall'11 anzi al contrario io ho visto tantissime, non faccio a nomi né genere, né genere però ho visto quindi i miei occhi voltarsi tutti dall'altra parte e dire non abbiamo visto e quindi è zero Quindi forse si ripeta. Eh? Come con te non? Ah no, è vero che l'argomentazione è così, è Beh, però anche questo oh, eh, non, è, non è forse la cosa, cosa migliore. Diciamo che facciamo più la punta alle frecce, insomma, che le frecce non rimbalzano, insomma. Poi se sono rimbalzate, ma poi quante volte rimbalzano? frecce a me oh, in, non sono mai ribazzata no, no, è un indore è un, barzata... in un indore lo smarcavo io e non era smarcata nel 9 l'unico era che lì e mi diceva che sono beh, perché c'era una punta piantata eh. ah, certo. ho preso in pieno una punta piantata e questo può capitare però, come fai a capire cioè è peggio certo si cerca è sempre un compromesso po poi la, la, la, la verità la, la cosa migliore è difficile da, da trovare da capire non è che sia così semplice dipende dal consenso delle persone dalle regole però le regole più sono semplici più sono facilmente applicabili Sì, sì, sì, allora nel caso di Allora, intanto se pioggia e vento nella telefilm capitano e purtroppo fa parte del gioco anche quello no? perché alle volte addirittura, può addirittura capitare che eh, io faccio un tratto come capita, è capitato che io eh, sono passato a mezzogiorno sul crinale della montagna e c'era un vento a 100 km orari e le frecce veramente andavano dappertutto. Chi è passato però alle 9 del mattino non ha trovato vento ah, e ha fatto tutti i centri. successo? Diciamo che il vento c'è dappertutto, quindi non è un grosso problema. Però ecco, può capitare, condizioni di questo genere qua, può, solo, può capitare che in, in, in certe piazzole, in un certo periodo di orario io ho il sole negli occhi, in un altro periodo ho il sole alle spalle e, e le cose cambiano non poco nel, nel, nel tiro, però oh, questo è il tiro di campagna, il tiro di campagna ti andrà meglio magari nella prossima gara. Una cosa però da dire è che nel, come anche nel 3D, anche nel tiro di campagna, il, un compagno può venire a fare ombra, può venire con l'ombrello a, a parare la pioggia sul del, del Certo. Se c'è troppo vento, se c'è troppo sole, può venire con un cartoncino a, a fare ombra, tranquillamente sia sì, nel campaglio. Il regolamento dice che è vietato nelle fasi finali, però non è vero che è proprio vietato, perché il, il giudice di gara, il capo dei giudici di gara, può prevedere anche di farlo anche nella C'è anche questa possibilità, nel caso la sicurezza innanzitutto, no? se io non vedo più niente, se c'è il sole proprio negli occhi, devo avere la possibilità di tirare la sicurezza. Però può capitare in effetti di avere condizioni proprio diverse, completamente diverse in una piazzola. Quindi Piazzola, io parto dalla 1 e arrivo in montagna alla 12. però chi è partito dalla 12 è partito quando non c'era le piogge e le venti. E quando ci arrivo io, magari due ore dopo, c'è pioggia e venti e sono in cima alla montagna. E questo può capitare, fa parte della, della scala. Il tiro di campagna non prevede proprio condizioni quindi Ecco perché ci devono essere molte difficoltà oggettive, perché non può essere solo una questione che ho avuto fortuna nel passare primo, nel passare dopo. Ci devono essere tante difficoltà oggettive, di salite, discese, piedi, valutazione delle distanze, eh, possibilità che di, di non capire se erano un 60 o 80, che vanno poi a vanificare questa disparità il trattamento fra sole, pioggia, vento, eccetera. Basta. C'è altro? No, una cosa, aspetta, aspetta, aspetta, un'altra cosa. Allora, domanda. Vediamo se avete capito. arrivo in una piazzola, ho messo lì la soluzione. Eh? Arrivo in una piazzola una piazzola sconosciuta, sconosciuta, e ci sono tutti e tre i picchetti insieme. Rosso, blu e giallo tutti e tre piazzando insieme. A che distanza sono? sono alla massima distanza tra ma ditemi sta distanza che distanza? Devo parametrare o solo la distanza immediatamente? Ho tutti i picchetti piantati tutti e tre i picchetti piantati Diciamo un 80 cm così. così 35 metri 35 metri A 35 metri sconosciuta se io trovo un 80 con tutti e tre i picchetti identici, la visuale non può essere che a 30 cm. Ecco perché è anche importante capire eh, a che distanza sono i bersagli. Ad esempio, se io sono un Olimpico, sono un Stefano, fa la valutazione e dice: 'Porca miseria, quanto sarà'? Questo, questo 80 centimetri sarà più di 50 o più vicino a 55 ecco che è importante sapere a quant'è al massimo il, il picchetto blu e a che distanza ce l'ho perché se io faccio il picchetto rosso e il picchetto blu ce l'ho a 4 metri di distanza questo è al massimo 49 metri, quindi di sicuro no, esatto, sarà, sarà meno, di 40, meno di 49 metri, o 49 metri o addirittura meno. Quindi se io lo stavo valutando 50, beh eh, tiro già 48. Eh, tiro 48 di sicurezza. E questa è una, è una strategia che è quella del regula da risolvere. Ecco perché non si può stabilire un tempo di piazzone. L'idea migliore è sempre quella, io posso scarrellare, fare tutto quello che voglio. Tanto poi io alle 4, alle, alle 6, fino alle 16 le tirano, fino alle 3 le tirano, fino alle 3 ritirano, alle 3 ritirano. No, le tabelle di Dopo le 3 non le ritirano più, E' finito. Alleluia. assolutamente sì in gara, in gara chiunque chiunque può portarsi qualsiasi parte del regolamento qualsiasi parte del regolamento o tutto o qualsiasi parte qualsiasi tipo di gara dal campionato del mondo alla gara qualsiasi cosa posso anche segnare No, la piazzola 11 secondo me era 18 metri. Cioè... No, a quello assolutamente no. Non puoi prendere nessun tipo di promemoria né scritto né elettronico, ma anche dopo non... il 20 neanche dopo il 20-90. Tanti lo fanno sì, e tanti, tanti fanno. lo fanno. Nel tiro di campagna, nel tiro 3D, non si può avere nessun tipo di promemoria perché ogni tanto a me piazzala come un po' finita la gara. Anche questo, no, così non così lo capisco, la anche la questo la è talmente irrisorio, è talmente irrisorio il, il fatto di prendere appunti che... Trovo che io io Ma sì No, anche perché la caccia è è finita la gara, cioè, se ci fosse la lista delle listate, Vabbè, questa cioè, è una... una... Certo, certo, certo. certo, certo. Poi certo però la regola dice, i, i, i, i grandi pensatori eh, pensano che uno ne possa trarre un in indebito vantaggio un indebito vantaggio segnando e si tre. se io mi segno che ho già fatto una lunga e una media degli occhiali dei pidocchi, quella che troverò sarà una minima sconosciuta per questo motivo non si fa non si prende due occhiali quindi anche all'interno dei 5-10 metri il dei pidocchi ce ne sarà? Sì, per esempio nell'80 nell'80 ne ho tirato a una a 33 metri e ci ho preso poi ne ho tirata una a 38 metri e ci ho preso quindi era 38 metri la successiva che troverò sarà sicuramente più di 38 metri allora prendendo punti io aiuto la mia valutazione però è un discorso talmente effimero che non mi dà nessun contributo supplementare pochissimo tanto io le valuto tutte le distanze a momenti valuto anche quelle conosciute per sicurezza quindi è fino la roba, è molto molto efficace è lo stesso discorso che non puoi portarti i riferimenti per lo stringuo walking devi tenerli a mente non puoi portarli, è vietato perché è un aiuto alla mira, allora mi dovete spiegare, mi dovete spiegare, mi dovete spiegare, che aiuto alla mira, che aiuto alla mira. Io ce l'ho a mente, non è un problema, ma è talmente una, è una regola, talmente effimera che ma è meglio non avere niente, eh? così uno non può avere nessun tipo di punti. Che punti devo avere? Io posso anche portarmi gli appunti bene contro, tiro bene dentro, sto fermo, che poi la devo tirare, questa freccia. Se io fossi bravo nell'andere, figlio. Faccio, faccio tutti i centri alle conosciute, questa zona qua, con tutti i. Allora. ma allora spiegatevi come mai, come mai nel 100% dei casi si fanno più punti nell'Angela. Perché sono più vicini, perché sono più quanti da prendere. Per se fosse una questione di sapere la distanza, che qua faccio un punto. Olimpi e possono sono solo questo. Ed ogni parte del regolamento, ogni parte, ogni riproduzione in piccolo, in grande del regolamento sportivo. Qualsiasi parte del regolamento, una qual è? Nessun altro promemoria è ammesso. Quindi quello che sta scritto sul regolamento, che scaricate da internet, dal sito della FITARCO, ogni sua parte ve la potete via Se non ce lì, non la potete fare.